Ciao allora, dunque, spero che siate pronte perché in questo video ho leggermente svaligiato. Adesso ve lo mostro. Eh, e se, se la conoscete, Glossip? Glossip è ehm, sempre della marca della Bottega Verde, fa dei prodotti per il make up e per la cura della pelle. Comunque, sia. Ok, però devo dire che ci sono delle super super super promozioni soprattutto con i saldi nel periodo estivo oltretutto avevo delle promozioni quindi ho pagato ancora meno ma adesso vi mostro perché comunque sia e i prodotti che ho preso li voglio testare con voi quindi mi direte voi quale volete, quale mi intriga di più quale vi incuriosisce, quale volete che proprio prima oltre a questo spero che non si senta troppo rumore perché sta arrivando il temporale quindi ci sono i tuoni vediamo se gira lontano e fa umidità oppure se rinfresca un po' ma adesso comunque sia sì, tiro fuori le cose ah ovviamente scontrino la mano diciamo che tiro fuori tutto e ve lo mostro prima potevo farlo prima? che dite? allora potevo farlo prima? no facciamolo in diretta che è più bello allora, vediamo, ci siamo, ho finito. Allora, omaggi, prima di tutto. Eh, crema corpo alla menta. Latte dopo sole, a rapido assorbimento, sol. Latte solare, protezione 30. Goji Perfect, trattamento viso anti antirughe intensivo, notte. E barberia toscana shampoo doccia air body wash penso che sia per l'uomo e questi erano i campioni poi andiamo omaggio omaggio il bagno doccia al cocco questo qui da 50 ml che sa proprio di cocco questo wow e altro omaggio eccolo qua è l'estratto di bellezza gel scrub detergente Ideale per uso quotidiano, pelli da normali a grasse, con il pompe in morosa e questo è un 100 ml. Proviamo anche questo. Comunque provo tutto. Eh, poi iniziamo con scoterino e vi faccio vedere. Dunque, allora, l'unico prodotto bottega verde è questo che è l'Idra Vita. Eh, trattamento lift anti-ruga contorno occhi e palpebre, effetto lifting eh, ta ta ta, 15 ml, prezzo pieno 28,99 euro Io l'ho pagato, sto guardando in linea idravita 7,61. Ah, bella la confezione, questa qui. Quindi con la pompetta. Mm. credo che sia interessante ovviamente questo lo testo perché sono sempre alla ricerca di contorni occhi poi dopo eh, altro prodotto della bottega verde è questo che ho preso super super scontato perché l'ho pagato 0,88 ed è il bagno doccia al tiare confezione da 50 ml classico al tiaree fresco ed è per l'estate va bene 88 centesimi ci sta e ora partiamo con le cose di Glossy. Allora Glossy, che è questo marchio qui dice di essere Glossy milano è la linea un po credo meno costosa di bottega verde allora partiamo con, partiamo con questo che è il face smoothing base opacizzante levigante Confezione. Aspettate, modo d'uso stendere sul viso e massaggiare fino a proprio assorbimento. sì, pensavo leggesse qualcosa in più. Base matificante va bene. Ok, quantità 15 ml. Prezzo: prezzo pieno sarebbe 12,90 euro. Ma io la base matificante. 6 euro e 12 ed è questo qui ah, trasparente allora la texture è setosissima e adesso io sono curiosa subitissimo di andare a vedere l'inci perché non l'ho guardato, non mi interessava volevo testare un prodotto e adesso la guardiamo con voi di meticone, ovviamente è a base di silicone, quindi l'inci sicuramente non è il massimo ma per essere così setosa doveva per forza avercelo dentro, e questo lo proviamo poi veniamo ai fondotinta perché ne ho presi ben tre allora partiamo con il matte foundation long wear, quindi fondotinta effetto matte, opacizzante, lunga durata 30 ml, prezzo pieno 9,90 euro. Sto guardando qui il long wear opacizzante lunga durata. Ah, eccolo: è 3,06 euro. Ho preso il colore 0,2 perché era l'unico che c'era. Quindi io mi auguro che vada bene. Allora, stendere su viso e collo, ma va genio. Questo qui, io sono la Ricci mm, molto, molto naturale. Il colore non è male, vedete che non si vede neanche sulla mano. Molto, molto naturale. Bisogna vedere se alla fine, con la mia pelle mista, tendente al grasso che io che mi trucco tutti i giorni, questo può essere un fondotinta. Proviamo, poi andiamo avanti e andiamo avanti con questo qui. Allora no transfer long lasting foundation fondotinta lunga durata no transfer. Ah, ah, ah, sto cercando la quantità che è un 30 ml prezzo pieno 14,90 euro. Il no transfer eh, l'ho pagato 6,99 euro. Ho preso il colore 0,9 bellissimo la confezione questa qui dice di agitare prima dell'uso e noi agitiamo prima dell'uso poi ha ah, la pompetta classica adesso non voglio usare la pompetta prendiamola così che non volevo questo è molto profumato prima cosa che vi devo dire è molto profumato non amo uh, i fondotinta profumati comunque questo qui allora il colore si stende bene è tendente a rosa dallo swatch non mi sembrava ma è più tendente a rosa eh, si sì, ok con la spugnetta in inverno comunque leggero cioè per essere uno un transfer puoi la provare durante il giorno eh? ma per adesso così primo impatto leggero poi ultimo fondotinta è questo questo è l'ultra fine extra old water resistant allora fondotinta impalpabile extra tenuta resistente all'acqua allora le quantità qua sono tremende comunque un 30 ml il colore che ho preso io e lo dico dopo 30 ml l'ho pagato resistente 6 euro e 12 il colore è lo 07 Peach Cool. Avevo preso lo 07. da vedere che mi sono sbagliata. Allora, scusate, la, la, la, questo qui, la confezione. Mm. scurissimo scurissimo è scurissimo come ho potuto sbagliare così anche se steso aspettate un secondo una volta steso qui e eh, l'avete visto sparito no devo fare un altro test su, subito va bene effetto impalpabile ma è sparito dove lo mettiamo eh, allora ok scurissimo sparisce questo è interessante cioè sparisce Sembra scuro, scuro, scuro, scuro, scuro, poi sparisce. Mm, da testare questo subito subitissimo. Ultimo prodotto, e questo qua non potevo non prenderla. Questa è la Cipria Compact mattifing Power Cipria compatta effetto, matte 10 grammi, prezzo 14,90. Io l'ho pagata. euro e 0,6 non potevo lasciarla lì no allora questa qui così se riesco ad aprirla senza che mi parta scusate c'è un trucco che io non so per aprire questa cipria E la cipria è questa, che dovrebbe essere bianca. Vista così uh, potrebbe fare flashback, ma però dovrebbe essere anche pacificante. Allora, dunque, questi, intanto, erano tutti i prodotti che eh, facendo due conti. Facciamo i conti assieme, eh, facciamo i conti assieme. Dai allora fatti i conti alla mano 68,50 di prodotti e non ho incluso no perché 68,50 ci devo mettere anche questo ho dimenticato l'idravita 68,50 più abbiamo detto 28,99 97,49 ok e non ho messo nel prezzo questo perché non so quanto verrebbe a prezzo pieno quanto verrebbe a prezzo pieno, però l'ho pagato 88 centesimi, quindi va bene, facciamo una cosa del genere. Io invece ho pagato pa pa pa pa pa, 35,15 euro, però avevo uno sconto di 10 euro per il compleanno, però avevo uno sconto di 5 euro, quindi l'ho pagato 20,15 euro. tutto Direi che è interessante per testare tutti i prodotti. Allora, L'idravita sicuramente è quello che testerò per prima perché io sono sempre che lo contorno occhi. Poi fatemi sapere quale di questi fondotinta vi interessa di più. Allora, questo qui che è quello water resistant, oppure il long lasting, oppure il effetto matte. Alla fine comunque stia lì proverò tutti e tre, quindi prima o poi la recensione ci sarà sicuramente fatemi sapere anche se voi conoscevate il marchio glossi perché nel negozio della me la bottega verde c'è ma c'è solo in alcune occasioni quindi con le novità se c'è oppure stavo testando effettivamente per adesso dura bello liscia. allora c'è sempre solo con o le novità come nuovi bilanci oppure quali sono i prodotti in promozione se no per le edizioni natalizie oppure nell'edizione estiva che c'erano i prodotti con i saldi. Se no, non è facile trovare i prodotti. Mi hanno detto che c'è uno store online, ma non ho guardato, perché sul sito di Bottega Verde, ufficiale, non ho trovato i prodotti Glossip. Mi hanno detto che c'è un negozio, proprio Glossip.it o com, non mi ricordo. Potrei informarmi meglio prima di dirvi il video, ma magari ve lo scrivo qui sotto nell'info box. E comunque, fatemi sapere da quale prodotto volete che iniziamo a prestare il test. Se vi è piaciuto il video,